Razzi, allora, ultimo modulo del quanto riguarda anche il capitolo delle pentatoniche della scala blues, eh, andiamo a vedere come metterle in pratica, che è la cosa poi che ci interessa di più. Allora, anzitutto, eh, come vi avevo detto la scorsa volta, cioè la, mia, la lezione precedente, la pe... le pentatoniche si usano. Eh, più o meno tutti i generi musicali in tutti i contesti, eh, stanno diciamo bene ovunque, eh, con le giuste cautele ovviamente. Eh, quindi ovviamente su un accordo maggiore, facciamo eh, esempio Si bemolle, ci sta benissimo, ovviamente la pentatonica maggiore. Abbiamo però anche eh, l'opportunità di cambiare un po' il colore alla nostra improvvisazione, al nostro groove, quello che sarà, eh, con dei piccoli mh, diciamo, trucchetti eh, che il mio preferito, ad esempio, su un'area pentatonica, una quarta sotto o una quinta sopra. Eh, cosa succede se io, in questo caso, su un accordo di Si bemolle suono la pentatonica maggiore di Fa invece della pentatonica di Si bemolle vado a suonare delle note che... Non fanno parte de della triade dell'accordo, eh, che cambiano mi fanno cambiare appunto il colore della mia frase. Improvvisazione, ripeto, quel che sarà. Perché vado a suonare Fa che va bene alla quinta di Si bemolle, il Sol che è la sesta, quindi non ce l'ho nell'accordo, la settima maggiore è la, la seconda maggiore che è il Do, e il Re, che è la terza maggiore, quindi ho queste tre note, diciamo, la sesta, la settima maggiore e la nona, che mi permettono di cambiare un po' il colore. Questo è uno dei consigli, quindi su un accordo maggiore, ricordatevi, una pentatonica una quarta sotto o una quinta sopra, quindi se fossimo un Do pentatonica di Sol maggiore, ci sta. Eh, a mio parere molto bene eh, se invece l'accordo è major send quindi in si bemolle aggiungiamo un la quindi se nell'accordo c'è proprio la eh, un'altra opzione quindi che ci tende un po' all'idio la sonorità se vi piace l'idio è quella di andare un tono sopra quindi in si bemolle invece la pentatonica in si bemolle maggiore quella di Do maggiore. Questo succede perché io suonando la pentatonica di Do, avrò Do che è la seconda maggiore di Si bemolle, il Re che è la terza maggiore di Si bemolle, il Mi che è la quarta diesis, qui il Lidio, suonerità Lidia di Si bemolle, Sol, che è la sesta maggiore, e La, che è la settima maggiore, che è appunto nell'accordo. Quindi questa è un'altra opzione. Sugli accordi di, di settima, eh, quindi si bemolle settima, le opzioni sono veramente tanti, tante. E alla fine di questo video farò degli esempi di groove, di improvvisazioni in vari contesti e su vari accordi scritto cosa utilizzo eh, su ognuno di essi. Eh, in linea di massima comunque la cosa principale è che sull'accordo di settima possiamo suonare sia la pentatonica maggiore che ha tutte le note, eh, diciamo, in, ma sia quella minore quindi si domani minore quindi l'accordo è maggiore, settima minore ci può suonare la pentatonica minore eh, altro contesto dove eh, personalmente non la uso tantissimo però usate come è nell'ambito jazz quindi eh, andiamo un attimo a sentire il discorso dell'accordo di settima Metto la base si bemolle settima proviamo sia la pentatonica maggiore che quella a... maggiore come ora è poi l'ammino se sì, le combino queste due persone Quindi uh, le opzioni sono veramente tante, divertitevi anche qui a sperimentare e ora vi faccio un po' di esempi uno in seguito all'altro con scritto cosa utilizzo e su quale accordi, eh, in generi diversi, e poi passeremo agli ultimi capitoli del nostro corso. Eh, per qualsiasi domanda vi invito ancora una volta a scrivermi, qualsiasi critica, qualsiasi eh, dubbio, sono qui per voi, e poi ci vediamo al prossimo video.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 Um... Mm -hmm.